buongiorno a tutti e benvenuti in questo video oggi andiamo a parlare di biciclette da gravel ovvero andiamo a parlare della Triban Gravel 520 e della Canyon Grizzle CFSL8 Suspension sono andato a provare tutte e due ovviamente poi a fine video vi lascerò la recensione di tutte e due se non siete ancora andati a vederle e sono in compagnia oggi di Manuel cofondatore dell'applicazione UAMI che vi avevo già parlato nello scorso video dove parlavo di questa Canyon Grizzle buongiorno a tutti Oggi ho avuto il piacere di condividere qualche colpo di pedale con il mio amico Lorenzo, eh, gli ho fatto vedere le bellezze del Piave, un territorio vicino a Treviso che si presta molto a, ad essere pedalato su biciclette gravel, biciclette gravel di tutti i tipi, perché è un territorio sì molto scorrevole ma a tratti anche molto tecnico, come avete potuto apprezzare anche nelle riprese on board che, che Lorenzo poi vi mostrerà. Oggi abbiamo messo alla Frusta due biciclette sì, della stessa tipologia, ma molto molto differenti tra di loro. Eh, ci sono alcune peculiarità che le rendono adatte a dei percorsi piuttosto che ad altri, ma lascio la parola a Lorenzo che vi esporrà la sua creatura. Come avete già visto e molte volte vi ho già parlato della Trivangraven 520, bicicletta economica dal prezzo di 999 euro, equipaggiata di Shimano 105 con guarnitura anteriore 50 34 e posteriormente abbiamo la cassetta 11 32 sapete che c'è l'alternativa subcompact con il telaio di colore bordeaux molto carino da vedere con la guarnitura anteriore 48 32 e la cassetta posteriore 11 34 che forse potrebbe essere più incentrata per il fuoristrada la peculiarità di questa bicicletta è più il prezzo perché rispetto alla canyon Grizzle. Abbiamo all'incirca 2000 euro di differenza, questa cosa potrebbe fare la differenza su questo modello, oltre a essere un telaio in alluminio rispetto al telaio in carbonio che troviamo sulla Canyon. Sicuramente nei 2000 euro di differenza la componentistica di alluminio e carbonio fa molto la differenza, proprio per il materiale che ha un prezzo ovviamente diverso. Troviamo su tutte e due le biciclette dei dischi da 160 sia all'anteriore che al posteriore. Anche qua la differenza di prezzo la fa il cambio. Qui abbiamo un freno semi-idraulico TPR, anteriormente e posteriormente, con dei dischi abbastanza basici. E invece sulla Canyon Grizzle abbiamo dei dischi Shimano Ultegra, i nuovi usciti, da 160 anteriormente e posteriormente, con un freno idraulico, che nella frenata questo sicuramente ha aiutato e aiutato nelle condizioni peggiori perché quando dobbiamo frenare all'ultimo per rimanere in piedi soprattutto nel gravel questa cosa ci avvantaggia moltissimo il cambio montato è abbastanza simile perché abbiamo comunque un Shimano 105 contro un Shimano GRX la differenza la fa più che il GRX è più incentrato al gravel rispetto al 105 che è più incentrato a un gruppo su strada fino a pochi anni fa si è sempre utilizzato quando il gravel non era molto in voga un cambio più stradale come il 105, come l'Ultegra, come il dura ora invece Shimano è più incentrata a portare i cambi appositi per il gravel. Infatti la Canyon Grizzle è più incentrata su un cambio GRX, più incentrato al gravel, proprio come tutta la bicicletta, questa addirittura più estrema dalla forcella, come vi ho già parlato nel video recensione dove ne vado a parlare più dettagliatamente, rispetto alla forcella rigida che ha la Triban, ovviamente molto simile a tutte le biciclette che troviamo adesso in commercio, la Canyon è l'unica bicicletta che troviamo nel mercato con una forcella anteriore. Grazie Lorenzo per avermi passato il testimone, vi presento un attimo più nello specifico la Canyon Grizzle CFSL8 Suspension. Una bici molto dedicata al mondo gravel, al mondo gravel anche abbastanza pesante. Andiamo a vedere giusto due o tre particolari. La prima cosa che salta all'occhio, come ha anticipato anche Lorenzo, è la forcella anteriore ammortizzata, una RockShox Rudy da 30 mm dedicata al mondo gravel. Questo aiuta molto nei terreni sconnessi ad ammortizzare appunto tutte le sconnessioni del terreno, quindi elimina o almeno minimizza le, le vibrazioni del terreno e si occupa di assorbirle in modo da caricarne il meno possibile poi sul, sul ciclista. Un altro dettaglio che salta all'occhio è sicuramente Regisella. Lo speciale VCLS ingegnerizzato da Canyon, ha eh, dotato su quasi tutto il mondo gravel e su parte del mondo Endurance che, grazie allo speciale sistema a due steli permette di assorbire tutte le vibrazioni del terreno nella parte posteriore della bicicletta. Il telaio poi permette di agganciare delle borse da bikepacking in modo da avere solidità e sicurezza durante i giri anche più lunghi quindi si vanno ad eliminare le variabili che comportano le varie borse agganciate con dei velcri piuttosto che con del materiale non proprio solidissimo. Dopodiché GRX RX 810, gruppo dedicato al mondo gravel, eh, guarnitura anteriore 4831, quindi con un range, un salto di 17 denti e cassetta posteriore di base 1134, quindi sia comunque un'ottima metratura che permette anche di affrontare salite ripide come anche tratti molto veloci su piste ciclabili non, non particolarmente tecniche. Come ha anticipato Lorenzo. Dischi da 160, ruote di T-Swiss G1800, anch'esse dedicate al mondo gravel, ruote che permettono di montare copertoncini fino a una larghezza massima di 50 mm, quindi veramente si può costruire un piccolo carro armato al posto della bicicletta e si può quasi andare a sostituire una mountain bike front se, se si ha la necessità. Come ha detto prima Manuel, la Canyon Grizzle è una bicicletta molto estrema per il gravel, molto simile quasi a una bicicletta front da mountain bike. Questa cosa si percepisce molto durante l'utilizzo, dovuto grazie all'ammortizzatore anteriore, pur avendo 30 mm di escursione nei pezzi dove con la Triban ballo tanto, riesco a essere più confortevole, stessa cosa i copertoni più larghi riescono a darmi quel comfort in più. Quindi può essere più incentrata per un pubblico, che ama di più il fuoristrada, preferisce stare più comodo nella bicicletta rispetto alla Triban che è un, un filo più rigida. La cosa che la caratterizza di più però è il prezzo, perché qua siamo su un prezzo di 3199 euro e nella Triban siamo a 999 euro. Quindi la Canyon Greensor la preferirei per un utilizzo grave fuori strada, più per portarla al limite quasi a un utilizzo cross country e la Triban la utilizzerei di più in piste ciclabile, in pezzi dove non serve poi l'escursione che abbiamo nella Canyon Greensor esatto confermo grazie a Lorenzo ho avuto l'occasione di provare anche la Triban ci abbiamo pedalato per qualche ora giusto questa mattina e ho trovato un prodotto veramente efficace quindi un prodotto non solo eh, adatto a chi decide di iniziare no, a giusto. pedalare chi decide di avvicinarsi al mondo gravel ma anche un, un prodotto adatto a chi ha voglia di pedalare ha voglia di fare qualche chilometro in più Comunque non garantisce, non offre la stessa efficacia nei terreni sconnessi, nei terreni tecnici della grizzle, ma ti permette comunque di andare a affrontare qualsiasi ostacolo. E il cambio comunque a doppia corona anche sui tratti molto scorrevoli, su piste ciclabili, su l'argine che abbiamo fatto prima Lorenzo sì. eh, che era qualche chilometro, qualche chilometro in rettilineo, non Confermo. proprio la cosa più divertente <ride> del mondo però esatto. abbiamo dovuto fare anche quello eh, si è dimostrata comunque pronta. Io ti dico, mi sono trovato bene. Per il prezzo a cui è in vendita, io direi che è veramente un prodotto ottimo. Perché comunque... Diciamo che il pro di tutti i prodotti esatto. Trivan è sempre questo. La esatto, qualità prezzo la qualità prezzo, quasi eh, imbattibile. Eh, esatto, ti dico, è molto difficile trovare una bici gravel mm -hmm. che ti dia queste sensazioni sotto i 1000 euro. Eh, quindi io la consiglio veramente... La questione è veramente a tutti, non solo a chi decide di entrare nel mondo, nel mondo del grave. Se posso però dire solo una cosa, sulle taglie grandi come questa, con XL, il manubrio forse è veramente troppo largo. Effettivamente è un filo largo. Eh sì, anche prima quando ci siamo addentrati nel tecnico, destra-sinistra, un po' di sabbia che avevo bisogno anche di controsterzare un attimo per tenermi in equilibrio concordo. mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di un filo più stretto, ecco concordo. però opinione personale, concordo con che la sua. con la taglia grande ma anche in quel filo più piccolo i manubri sono abbastanza larghi, invece una cosa che vorrei dire sulla Canyon che mi sono dimenticato è l'ammortizzatore, purtroppo non si riesce a bloccare sempre e quando dobbiamo alzarci in piedi sui pedali perdiamo quel Esatto, poco in più. Quando... ci vorrebbe un controllo da remoto per avvicinarlo ancora di più al mondo cross country esatto. ma lo stesso tenere delle qualità utili per il mondo gravel in modo tale da avere esatto. questa doppia questa opzione Questa sarebbe una gran cosa su esatto, questa però... bicicletta che purtroppo manca esatto. Sapete che come alternativa nella Trivan Gravel 500, oltre al modello Subcompact che vi ho già nominato prima, abbiamo anche l'alternativa con SRAM Apex e ruote da 27,5 con un copertone largo 42. Quindi se vogliamo fare dei percorsi un filo più tecnici, c'è anche sempre la stessa alternativa, sempre a 999€. Euro. Può magari avvicinare un po' di più alla Canyon Grizzle ovviamente senza l'ammortizzatore anteriore. Naturalmente il percorso che abbiamo usato come test per queste bici lo trovate all'interno della nostra applicazione, l'applicazione UAMI, che vi consiglio di scaricare e darci un'occhiata, eh, sicuramente vi tornerà utile per scoprire non solo le bellezze del territorio del Triveneto, ma anche di tutta Italia, eh, quindi troverete il link in bio, giusto Lorenzo? Esatto, ovviamente il link li trovate in descrizione, trovate anche il link di tutte le alternative della Triban Gravel e della Canyon Grizzle. C'è il link dell'applicazione Wami che potete andare a scaricare direttamente nell'Apple Store e nel Play Store del vostro telefono, così da sfruttare tutte le sue particolarità. O sbaglio? Assolutamente. Eh, troverete diverse funzionalità, ma comunque non vi anticipiamo niente. Vi consigliamo di scaricarla, darci un'occhiata e casomai ci fate sapere se avete qualche consiglio, qualche percorso che che aviate piacere di inserire, qualche percorso che volete consigliarci per andare a tracciare e casomai possiamo andarlo a tracciare insieme o con la Triban o con la Grizzola e così potete anche tastare voi con mano tutte queste nostre belle parole che abbiamo fatto oggi. Giusto. E ringrazio Manuel per aver partecipato in questo video, in modo tale che tutti e due abbiamo potuto provare queste bici, abbiamo potuto anche scambiarcele e così abbiamo riassaporato un po' la competizione. Grazie Manuel. Grazie a te Lorenzo per la compagnia, grazie di per niente. avermi tirato il collo sui tratti tecnici e alla prossima. E se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.